Partiamo subito dal bonus Trasporti 2022 a settembre, la piattaforma per la domanda, prime istruzioni su come richiederlo, si passa poi ai registri contabili e elettronici con l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale che viene meno e ancora lavoratori dello spettacolo, disponibili servizi online per la denuncia di infortunio e mail Si prosegue con la domanda di disoccupazione dall'Inps le istruzioni per i giornalisti iscritti IMPG e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda gli immobili di interesse storico e artistico con il codice tributo per la compensazione del credito con modello F24. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus trasporti 2022, a settembre la piattaforma per la domanda, le prime istruzioni su come richiederlo, fa il punto Rosi D'Elia sul bonus trasporti 2022, la piattaforma per la domanda sarà attiva da settembre, le prime istruzioni su come richiederlo, sui mezzi pubblici che danno diritto a ottenere un rimborso fino a 60 euro e sui tempi da rispettare arrivano con il decreto attuativo. Le novità annunciate durante la conferenza stampa che si è tenuta al Ministero del Lavoro il 28 luglio 2022 sono riportate all'interno dell'articolo che riguarda appunto il bonus trasporti 2022. Domanda da settembre ed il ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando lo annuncia durante la conferenza stampa del 28 luglio 2022 con cui insieme al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini hanno annunciato l'avvio della misura. Entrambi hanno firmato tra il 25 e il 26 luglio il decreto attuativo che chiarisce le prime istruzioni su come richiedere il bonus i mezzi pubblici che danno diritto ad ottenere il contributo fino a 60 euro e i tempi da rispettare. Il testo sblocca la possibilità di accedere all'agevolazione prevista dall'articolo 35 del decreto aiuti per l'acquisto degli abbonamenti annuali o mensili relativi al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ma anche per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Un'altra notizia riguarda invece i registri contabili elettronici, l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale viene meno, l'articolo ancora una volta di Rosy D'Elia. Sui registri contabili elettronici l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale viene meno, basta l'aggiornamento sul supporto informatico e la stampa in caso di controlli. La novità è contenuta nella conversione in legge del DL semplificazioni su cui si attende il via libera definitivo entro il 20 di agosto. Vediamo che per quanto riguarda i eh, registri elettronici l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale viene meno con le novità inserite nel testo di conversione in legge del decreto semplificazioni su cui si attende l'approvazione definitiva entro il 20 agosto. Basterà procedere con gli aggiornamenti di libri e scritture contabili su supporto informatico ed effettuare la stampa solo in caso di controlli e specifica richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda invece i lavoratori dello spettacolo sono disponibili i servizi online per la denuncia di infortunio e-mail. L'articolo di Francesco Rodorigo, l'e-mail nel comunicato stampa del 27 luglio 2022 fa sapere che per i lavoratori autonomi dello spettacolo sono disponibili i servizi online per inviare la comunicazione denuncia di infortunio e la denuncia di malattia professionale negli applicativi online infatti è possibile inserire le specifiche relative a questa categoria e ancora domanda di disoccupazione dall'Inps le istruzioni per i giornalisti iscritti all'Inpg Fa il punto ancora una volta Francesco Rodorigo, l'Inps tramite la Circolare 91 del 27 luglio 2022 fornisce le istruzioni in relazione alla domanda di disoccupazione per i giornalisti iscritti all'ImpG. Si tratta di un sussidio di massimo 1.745,30 euro mensili. L'Istituto inoltre chiarisce gli aspetti relativi alla possibilità di cumulo alla sospensione e alle incompatibilità con altre prestazioni. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda gli immobili di interesse storico e artistico, il codice tributo per la compensazione del credito con F. 24 Per quanto riguarda gli immobili di interesse storico e artistico, a disposizione il codice tributo per la compensazione del credito con modello appunto, F24. Le istruzioni per la compilazione sono riportate nella risoluzione numero 43 del 27 luglio 2022 dell'Agenzia delle Entrate. L'agevolazione del decreto sostegni bis è destinata alle persone fisiche che hanno affrontato spese nel 2021 e 2022 per manutenzione, protezione o restauro. Degli immobili. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia, a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sull'energia. Eni corre il petrolio, aumento degli utili del 700% a 7 miliardi di euro. L'articolo di Fausta Chiesa. E poi i numeri del giorno, il più 1%. PIL accelera nel secondo trimestre con un più 1%, migliora la previsione per il 2022 a più 3,4%. 35 invece riguarda l'allarme col diretti a rischio 35 miliardi per salvare i campi. Bonomi, noi industriali increduli di fronte alla caduta di Draghi, sono le imprese a fare il PIL nell'intervista del Corriere. Poi Digitale, l'Italia sale di due posizioni in Europa, Colau saremo tra i primi. Questo è proprio l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi e che riguarda appunto la scalata di due posizioni Dell'Italia, per quanto riguarda la classifica basata sull'indice DESI, Digital Economy and Society Index, l'Italia attualmente è passata al diciottesimo posto nell'indice della Commissione europea. Su questo tema è intervenuto anche il Ministro Colau. il miglioramento di quest'anno si registra grazie alle componenti di connettività e integrazione delle tecnologie digitali, ha appunto affermato il Ministro. Per i dettagli sull'articolo vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it. Con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi lascio al prossimo appuntamento che sarà lunedì sempre alle 13.30. Arrivederci!